Nell'agenda digitale italiana in questo momento eh, c'è da colmare eh, un vuoto no? eh, tra nativi digitali e non nativi digitali. Quali sono le sfide, quali sono le frontiere, anche come la TV cambia eh, in quest'ottica? Certo, se ne sta parlando anche a livello governativo di queste cose, ma anche a livello imprenditoriale. Eh, io sono una giornalista non nativa digitale, lo sono diventata necessità, un po' per passione, ma penso che non sia questo il problema del giornalismo, il giornalismo lo è comunque, cambia il mezzo di espressione, ma non cambia la sostanza di quello che vogliamo dire, quindi noi abbiamo uh, dei device, dei, dei, delle protesi che ci aiutano a fare il giornalismo in un modo più moderno se vogliamo, ma anche più vicino alle generazioni più giovani e penso che questa sia una, veramente un'esigenza per noi non nativi digitali, Vogliamo parlare con la gente che è nativa digitale in noi. come ho sentito molto di recente. Ad ecco, qualche buon... messaggio? Sì, sì, ho sentito molto di recente ad un convegno una cosa che mi ha molto impressionato. Noi non possiamo più permetterci, per esempio, di avere eh, giornalisti, ma anche insegnanti, che parlano ai ragazzi che sono digitali, invece loro sono completamente analfabeti dal punto di vista digitale, naturalmente. Allora, ringraziamo Celia Guimaraes di ERA News 24 e buon convegno. Grazie a voi, buon lavoro. buon lavoro.